Allora, a noi piacerebbe molto poter approvare questo ordine del giorno, eh, però purtroppo eh, ci sono due, eh, due difficoltà. Eh, una è proprio di carattere eh, tecnico e cioè eh, si fa riferimento ad una delibera eh, regionale perché ehm, praticamente la SMAI eh, è eh, una eh, una malattia che non la delibera regionale dei, eh, dei disabili gravi non ha, eh, non ha fatto rientrare all'interno dei, dei disabili gravi come la SMA. Ricordiamo che i fondi della eh, SLA che erano statali poi sono eh, stati tolti e sono eh, diciamo, confluiti nella disabilità gravissima. Quindi non possiamo noi modificare una normativa. Che L'altra cosa è di carattere etico, a noi piacerebbe molto eh, diciamo dare sostegno eh, particolare a, eh, alla, a tutte le malattie neuromuscolari scolari degenerative, non solamente l'asma, ma anche le, distro le, le distrofie, le miopatie, le distrofie dei cingoli, tutta una serie di, di malattie e quindi non possiamo eh, accettare questo ordine del giorno perché si fa comunque una eh, discriminazione rispetto ad una miopatia, rispetto eh, a tutte le altre. E quindi mi dispiace ma il voto del Movimento 5 Stelle su questo eh, ordine del giorno sarà no. Grazie.